Ok, riprendiamo da qua allora, e cerchiamo di entrare nel modello che useremo per rappresentare le informazioni che vorremmo che il nostro sistema informativo gestisca, ovviamente dipendono dalle funzionalità che il sistema informativo deve avere, e descriveremo attraverso questo diagramma delle classi il tipo di informazioni a livello concettuale, quindi si chiama modellazione concettuale perché non andiamo adesso a modellare nel dettaglio i dati che verranno usati nel sistema informativo ma ci concentreremo su quali sono i concetti da rappresentare e le relazioni tra questi concetti da cui poi si potrà derivare la rappresentazione sotto forma di dati, di tabelle, di database, eccetera. Ma per il momento ci poniamo al punto precedente. Um, quindi noi dobbiamo in qualche modo rappresentare tre dimensioni dell'informazione, rispondere a queste tre macro domande. Uno è quali sono i concetti principali gestiti dal sistema di che cosa parla questo sistema informativo quali informazioni gestisce gestisce gli utenti gestisce i prodotti gestisce i clienti gestisce le prenotazioni gestisce i trasporti gestisce che cosa gestisce quali sono le interpretazioni che diamo, le informazioni, quindi informazioni, dicevamo, sono dati di senso compiuto per noi, che per noi significano qualcosa, quali sono le cose che questo sistema informativo deve gestire e che a noi dicono qualcosa, che hanno un certo significato? Riassunto in una parola i concetti principali gestiti dal sistema. Questi concetti, come vengono descritti? È la seconda domanda. Identificate i concetti principali, quali sono le informazioni che mi servono per descrivere quel concetto? Se il concetto di studente che voglio gestire nel mio sistema informativo, avrò delle informazioni sul concetto dello studente che sono il nome, il cognome, la matricola, il corso di laurea a cui sono iscritti, questo forse no, lo vediamo tra un secondo, la data di nascita, eccetera, eccetera. Sono informazioni del, del soggetto, in questo caso, in generale del concetto che stiamo rappresentando. Non sono ancora dati, il nome non è ancora un dato, la stringa di testo che rappresenta il nome è un dato, ma quella stringa di testo rappresenta il nome, cioè l'informazione. Questa informazione a parte serve per descrivere un concetto più ampio che è il concetto di studente, che è un concetto di alto livello che noi abbiamo in mente quando stiamo progettando il sistema informativo. Quindi, identifichiamo i concetti e cerchiamo di capire quali sono le informazioni proprie di ciascuno di questi concetti. Quindi stiamo parlando di università, parleremo di studente, che è descritto attraverso un certo insieme di informazioni, parleremo di corsi, che sono descritti attraverso una certa serie di informazioni, il codice, il titolo, il semestre, eccetera, eccetera, il programma. Parleremo di docenti che sono descritti attraverso un'altra serie di informazioni e così via. Concetti ciascuno dei quali esiste di per sé, ma che, non che nella pratica del sistema informativo non esistono mai separati l'uno dall'altro perché sono sempre in qualche modo collegati. Quindi se, se io so descrivere il concetto di studente e il concetto di corso, ti poi anche dire che un certo studente frequenta un certo corso. Quindi c'è una relazione, in questo caso la relazione di frequenza, tra il concetto di studente e il concetto di corso. E questa è la nostra terza domanda. Quindi quali sono i concetti principali? Quali sono le informazioni che servono a descrivere questi concetti principali? E quali sono le relazioni che intercorrono tra questi concetti l'informazione dell'uno, l'informazione dell'altro e poi ci sono delle informazioni che li mettono in collegamento la natura è diversa perché io posso parlare del concetto di studente senza dire quali sono i corsi che frequenta però non posso parlare del fatto di frequentare se mi manca il soggetto, c'è cioè lo studente e mi manca l'oggetto, cioè il corso quindi le relazioni sono qualcosa che si aggancia, si monta sopra ai concetti. I pilastri più importanti sono i concetti che possono esistere di per sé. E le relazioni possono esistere in quanto collegamenti tra concetti, in quanto coinvolgono concetti diversi. Questi sono i tre pilastri principali della modellazione. E dovremmo abituarci... E questa forse è la parte più difficile di tutto il corso, non, non sto per scrivere equazioni complicate, però il modo di pensare è qualcosa che mi accorgo che crea difficoltà in molte persone. Dovremmo imparare a distinguere, parlando di informazioni, di dati, di concetti, un livello astratto da un livello concreto. Il concetto di studente, quali sono le informazioni che descrivono il concetto di studente rispetto a questo livello astratto, rispetto a quali sono i valori di tali informazioni nel momento in cui descrivo lei? Un singolo specifico elemento della classe studenti noi vogliamo costruire un sistema informativo che gestisca le informazioni di ciascuno di voi qui il sistema informativo gestisce i tuoi dati, i tuoi, i tuoi, i tuoi dati di ciascuno separatamente gestisce degli elementi, degli item degli oggetti delle istanze, delle occorrenze di studenti usiamo tutti questi termini per rappresentare gli oggetti specifici che vengono, di cui vengono rappresentate le informazioni ma per poterlo fare non possiamo metterci lì a dire allora i dati dello studente sono beh il nome suo è questo, questo, questo, questo no, diamo una regola più generale tutti gli studenti hanno un nome tutti gli studenti hanno un cognome tutti gli studenti hanno una matricola quindi ci astraiamo rispetto alla rappresentazione delle informazioni che mi servono per descrivere il singolo studente e definiamo in termini astratto il concetto di studente o la classe di studenti. Questi sono tutti vagamente sinonimi, questi termini che trovate sopra, così come lo sono quelli che vedete sotto. Rappresentano degli insiemi, delle categorie, dei tipi di oggetti che condividono caratteristiche comuni. Quindi non andiamo a sprecare, a fare un elenco lungo di cose che possono essere dette quando le diciamo una volta sola per una certa categoria, per una certa classe di oggetti e vale automaticamente per tutti. Il modello che utilizziamo è un modello in cui si descrive il sistema informativo, il modello concettuale del sistema informativo a livello astratto. Definiamo delle cose a livello di classi. Di concetti, di categorie, in database le chiamate entità, ma i segni, i disegni, le informazioni che mettiamo a livello astratto in realtà si applicano a livello concreto. Quando diciamo um, lo, la classe studente ha un attributo nome, stiamo dicendo che ciascun elemento di tipo studente avrà un valore, un dato, specifico, che mi dà l'informazione del nome. Non stiamo facendo filosofia. Eh, sono due livelli diversi a cui dobbiamo abituarci a ragionare. Noi disegneremo sempre solo concetti astratti, ma dietro ciascuno di questi concetti dobbiamo immaginarci e vedere tanti puntini che sono i singoli elementi concreti. Okay? Cercheremo facendo esercizi anche di allenarci e avere questa visione in cui vedo dietro al foglio che cosa c'è. Eh? Gli elementi che appartengono alla classe come sono fatti. Tenendo presente che questi elementi concreti a loro volta sono ancora sempre informazioni. Informazioni concrete. Qui io non ho detto prima, spero tornando indietro con le registrazioni di non smentirmi, non ho detto che il livello concreto rappresenta lei, o uno qualunque di voi, ma il livello concreto rappresenta le informazioni su quello determinato studente. Qui dentro il sistema informativo abbiamo solo dati, che cerchiamo di mettere in ordine e interpretarli come informazioni di senso compiuto. Non abbiamo nulla di più, non abbiamo le persone qua dentro. Abbiamo le informazioni sulle persone. Quindi, quando diremo, ma lo studente Pippo è nato nel 1995, stiamo dicendo che l'informazione... Della data di nascita, a proposito dello studente di cui abbiamo l'informazione che il nome si chiama Pippo, è quella. È ovvio che non possiamo spendere metà della nostra vita a dire solo la parola informazione, quindi la daremo per scontata, ma non dimentichiamoci che c'è. Quindi se voglio identificare i due, due punti critici, ma a livello di ragionamento no, che dobbiamo imparare insieme a fare su questa slide uno è riuscire a capire che, cosa che quando facciamo un ragionamento e scriviamo un'informazione se stiamo parlando di un elemento specifico o di un gruppo di elementi che condividono tutte le stesse caratteristiche prima cosa la seconda cosa è distinguere l'informazione che ho a proposito di alcuni elementi con ciò che fanno nel mondo reale le persone o gli oggetti che sono rappresentati da tali informazioni. Perché? Ma perché ce ne accorgiamo tra due settimane, quando cominceremo a fare il modello di processo in cui ci chiederemo che cosa fanno le persone? Dove, adesso lo dico e sembra ovvio, quando dico lo studente si iscrive, quello, lo studente è una persona vera, non è la classe che rappresenta le informazioni a proposito dello studente. Questi due concetti dovremmo tenerli ben separati. Una persona che fa cose, che interagisce con il sistema informativo con certe funzioni, con certi ruoli, rispetto alle informazioni che il sistema informativo ha di quella persona. Mm? Allora, per oggi cominciamo a preoccuparci solamente del modello concettuale, quindi per ora, davanti e dietro ogni frase che dico, metteteci sempre informazione, informazione. Okay? Allora, dicevo che il modello UML, i diagrammi delle classi, sono un linguaggio, un linguaggio grafico, ma pur sempre un linguaggio. E quali sono i costrutti di questo linguaggio? Beh, quelli principali sono questi elencati qua dove io ho messo nella parte sinistra quelli principali, più importanti, di base, e nella parte destra quelli un pochino più avanzati, che non sempre ci servono, ma quando ci servono ci semplificano la vita. Ok? Quindi oggi ci occupiamo solamente della parte di sinistra. Quindi non è un linguaggio complicatissimo, è una manciata di costrutti, che sono relativamente semplici. Il costrutto più semplice di tutti da usare ma forse più difficile da interiorizzare è il concetto di classe o concetto o entità l'UML lo chiama classe infatti si chiama class diagram noi parliamo di modellazione concettuale cioè modelliamo i concetti e questi concetti per noi sono classi perché UML li chiama classi come dicevo prima li usiamo come sinonimi tranquillamente per noi vogliono dire la stessa cosa una classe rappresenta un insieme di oggetti che da un lato hanno proprietà comuni, hanno delle cose in comune, hanno molte cose in comune. Cioè si possono in qualche modo rappresentare attraverso le stesse tipi di informazioni. E e quindi li raggruppo in una classe, in un insieme unico. Proprietà comuni tra le proprietà che voglio rappresentare. Voi mettereste nella stessa classe studenti e professori insieme o avreste due classi, una studente e una professore, da mantenere separate? Hanno delle proprietà in comune gli studenti e i professori? Hanno tutte le proprietà in comune? Hanno alcune proprietà in comune? Sono più le cose che hanno in comune che quelle che hanno diverse? Eh, la risposta giusta ce n'è una sola sempre. Dipende. Eh? Dipende da cosa devo fare. Se nel sistema informativo devo gestire i corsi, la didattica, è ovvio che sono più le cose diverse che quelle comuni. In comune avremo il nome e cognome, data di nascita, cose del genere, ma tutto il resto è diverso. Se invece lo vedessimo da altri punti di vista, che ne so, quando andiamo a fare l'abbonamento del, del, della GTT diciamo così, a costi scontati, non importa che tu sia studente o professore o segretario vale la stessa cosa l'importante è solamente nome e cognome ed essere inserito all'interno del Politecnico per dire quindi dipende non c'è una risposta che vale sempre che cos'è una classe non troviamo la tre cani delle classi no? in cui trovi tutte le classi di cui potresti mai aver bisogno già decise da qualcun altro cioè costruiamo noi sulla base di ciò che quel sistema informativo deve fare. Allora capiamo quali sono in quel caso specifico i concetti importanti. Le proprietà che voglio gestire di un oggetto dipendono da dalle elaborazioni che dovrò fare di quell'oggetto. Quindi in un'ultima analisi dalle funzioni che il sistema informativo dovrà avere. E poi la seconda. Caratteristica importante che devono avere le classi è di rappresentare oggetti di esistenza autonoma. Cioè, io devo poter essere in grado di parlare del concetto X senza tirare in ballo necessariamente il concetto Y e Z. Perché, se, se, se per parlare di X devo per forza parlare di Y, allora X non è un concetto indipendente, è un sottoconcetto di Y. Sarà legato a Y in qualche modo, sarà un pezzo di Y se non posso parlare di X da solo. Mm? Nel nostro caso, studente e professore, io posso benissimo parlare dello studente, descrivere le informazioni che ho sul proposito, eccetera, senza mai citare il professore. È possibile descrivere, dire di quali proprietà possiede, eccetera, senza mm? dipendere da altri tipi di concetti. Ok, per... Um, Convenzione noi chiameremo queste classi usando un sostantivo al singolare quindi nonostante rappresenti un insieme di studenti la classe, e il concetto lo chiameremo studente concetto astratto studente classe studente sappiamo che la classe studente conterrà il suo interno rappresenta o sottintende migliaia di di istanze, di oggetti diversi, ciascuna delle quali rappresenta le informazioni che possediamo a proposito di uno studente specifico. Come le rappresentiamo dal punto di vista grafico? Con delle scatole. Quindi una classe in UML, nel diagramma delle classi UML, è semplicemente un rettangolo. Un rettangolo con in testa il nome della classe. Qui c'è una classe impiegato, una classe città. Una classe vendita, una classe dipartimento, possiamo aggiungere la classe studente, possiamo aggiungere la classe professore, eccetera, eccetera. Queste scatole hanno due o tre scomparti, in UML possono averne tre, in generale, nel caso più generale. Il primo scomparto è per il nome. Gli altri due scomparti che qua sono disegnati vuoti, sono rispettivamente per le proprietà e per i metodi. Le proprietà sono le informazioni, la, seconda, la, nostra, la nostra seconda domanda di quelle tre domande chiave, le informazioni che servono per descrivere quelli, gli oggetti di quella classe. E noi dovremmo riempirla, quella, quella seconda parte. La terza parte, che è opzionale, contiene i cosiddetti metodi, cioè le azioni che quell'oggetto è in grado di fare. Interessa per chi progetta poi il sistema informativo vero e proprio, quindi deve scrivere il codice dicendo quella classe deve fare quell'operazione. A noi non interessa, non lo useremo mai in questo corso okay? quindi per noi le classi saranno fatte di due scomparti il primo contiene il nome della classe il secondo conterrà tutte le proprietà della classe stessa ecco, una classe è un insieme rappresenta un insieme, un insieme potenziale e in questo insieme cosa c'è? quali sono gli elementi di questo insieme? parlando matematicamente sono oggetti Oggetti singoli, tutti dello stesso tipo, tutti appartenenti alla stessa classe, allo stesso tipo, e quindi tutti aventi le stesse tipologie di, di informazioni, cioè le stesse proprietà. Ma i valori sono diversi. Facendo sempre esempio della classe studente, la classe studente avrà una proprietà nome e una proprietà cognome. Tutti gli oggetti studente, l'oggetto studente non è ciascuno di voi, è l'informazione a proposito di ciascuno di voi. Quindi per ciascuno di voi c'è un oggetto nel sistema informativo che è una scheda di informazioni, un insieme di informazioni e, in tutti voi ci sarà, e per, tutti voi, per tutti gli oggetti corrispondenti a ciascuno di voi ci sarà un'informazione che corrisponde al nome. Perché ciascun oggetto della classe studente deve avere quelle stesse informazioni. Poi il no, il valore che viene dato a queste informazioni è diverso per ciascuno di voi. Quindi è come se noi dicessimo che una classe, io a volte mi aiuto facendo dei paragoni con la carta. Una classe definisce un modulo. Il modulo, sapete quei moduli da compilare, no? in cui ci sono i campi e poi c'è lo spazio vuoto per riempire le tue informazioni. Allora, la classe rappresenta lo scheletro del modulo, il modulo da compilare, non ancora compilato. I singoli oggetti sono i singoli fogli compilati di quel modulo lì. Quindi il modulo è unico e dietro ce ne sono 10.000 istanze compilate, ciascuna con dei dati diversi. Così come nessuno si sognerebbe mai di dire che un foglio di carta è uno studente, ma su quel foglio di carta ci sono i dati, o meglio, ci sono le informazioni relative a quello studente, anche noi dobbiamo fare attenzione a tenerle separate. Quindi l'analogia della carta mi aiuta anche proprio fisicamente a tenere separate le cose. Lo studente va a lezione, il foglio di carta non va a lezione sul foglio di carta può esserci scritto a quale lezione lo studente deve andare. Ma è un'altra cosa. Dalle gambe che si muovono e vanno in una certa aula. Quindi, quando noi disegniamo una classe come questa, city, immaginiamo che dentro questa classe ci siano tantissimi, io me li immagino come puntini, perché me li vedo un po' come un insieme, con tanti elementi, ciascuno dei quali corrisponde a una singola città, diversa dalle altre. Quegli oggetti sono tutti simili perché sono dello stesso tipo, ma diversi perché ciascuno rappresenta un'identità distinta dalle altre, una diversa città, un diverso impiegato, un diverso studente. Sono diversi nei valori, non sono diversi nell'elenco delle informazioni che disponiamo a proposito di quell'elemento. E quindi... Questa è una rappresentazione che useremo pochissimo. Eh, si può rappresentare in UML anche il singolo oggetto, la singola istanza di una classe, il singolo elemento dell'insieme, sempre con un rettangolo però col bordo semplice, non doppio e senza gli scomparti, con un nome dell'oggetto, due punti, il tipo, cioè la classe a cui appartiene. Lo useremo raramente, se non magari per fare qualche esempio, perché non ci mettiamo noi a fare, quando facciamo modellazione, a elencare quali sono gli oggetti su cui il sistema informativo dovrà lavorare. Tipicamente non lo so come si chiamano gli impiegati dell'azienda per cui sto costruendo il sistema informativo, ma non me ne frega neanche niente, il sistema informativo deve funzionare indipendentemente dal loro nome. Ci serve però a volte per chiarire alcuni passaggi. Ecco, cosa rende però siti diverso da impiegato e io queste classi le ho chiamate con un nome che ci evoca qualcosa sono, scritte, sono parole della lingua inglese che per noi hanno un significato per la macchina non hanno nessun significato non saprebbe distinguerle le avrei potuto chiamare a 1, a 2, a 3, a 4. No, non cambia nulla. Cos'è che dà il vero significato a una classe? Che rende una città una città, e un impiegato un impiegato? Beh, le informazioni che posso dare a proposito della città, che saranno diverse dalle informazioni che posso dare a proposito dell'impiegato. Queste informazioni nel linguaggio del diagramma della classi UML si chiamano attributi o proprietà. Dico che la città ha un nome, Torino, e il nome è un attributo di tipo testuale, testo. La città ha una popolazione, popolazione è il nome di un attributo di tipo numerico, è un numero la popolazione. La città ha una certa posizione sulla mappa, longitudine e latitudine, col GPS. Quindi la posizione è il nome di un attributo, cioè un'informazione che posso dare a proposito della città, il cui tipo è una coppia di numeri reali. Anzi, più in dettaglio è una, una longitudine e una latitudine. Quindi descriviamo le informazioni che si possono dare a proposito di una classe elencando questi attributi che danno per ciascuno valore, per ciascuna informazione un nome e un tipo di dato la città viene descritta attraverso queste informazioni tan, tan, tan, tan, Ed do l'elenco delle informazioni che la città deve avere l'impiegato viene descritto attraverso queste informazioni matricola, cognome, nome, data di assunzione, salario, eccetera, eccetera. Queste di nuovo sono, siamo a livello astratto, quindi stiamo dicendo che l'impiegato ha un cognome a livello della classe. A livello di un singolo oggetto ciascun singolo impiegato avrà uno specifico cognome a livello concreto. A livello astratto stiamo dicendo che tutti gli impiegati avranno un cognome e per tutti questo cognome è un testo, è una stringa di testo. Diciamo che c'è un attributo, c'è un'informazione che vale per tutti gli elementi, tutti gli oggetti di quella classe e che quell'informazione è di un certo tipo, informaticamente parlando. E come lo rappresentiamo questo in UML? Lo rappresentiamo semplicemente con un elenco nel secondo scomparto della classe nome dell'attributo due punti tipo di dato tipi di dato principali come vedete sono stringa, data numero reale, numero intero valuta currency, che sono i tipi De, dei dati, e qui arriviamo al dato, che verranno rappresentati all'interno del sistema. Questo dato qua è un numero intero, 1.300.000. Cosa vuol dire? Eh, vuol dire che sono, da, mi dà l'informazione di quanti sono gli abitanti di una città. Questa rappresentazione è quella che mi permette di dare il significato a ciascun valore che ci metto lì dentro quel numero lì rappresenta un certo attributo, una certa proprietà di una certa classe di oggetti. E questo numero qua e questo numero qua saranno diversi, non sono confrontabili. 8 che è il numero di crediti di questo corso, non ha nulla a che vedere con 8 che è il numero di abitanti del paesino sperduto di montagna, in cui sono rimasti solo in 8. È sempre 8. Ma ha un significato diverso, è un'informazione diversa a proposito di un tipo di oggetto di una classe diversa. Quindi, questo allora, qui riassumiamo: eh, solo questa slide riassume solamente i tipi di dato principali che, che usiamo, che sono quelli di un ipotetico linguaggio di programmazione. Qui sono presi dal Java, ad esempio, ma non è, non è obbligatorio. No? L'importante è che, che ci capiamo tra di noi. Qui non stiamo programmando, stiamo solo modellando. Però è chiaro che è importante sapere se quel dato è un numero, se è un testo, mm? se è una data, o cose del genere. Ecco, il terzo ingrediente principale del modello concettuale, del diagramma delle classi, è la cosiddetta associazione. Le associazioni rappresentano i possibili legami tra le informazioni presenti nelle varie classi, i collegamenti tra le varie classi. Le classi finora abbiamo detto che rappresentano oggetti che hanno un'esistenza indipendente, possono esistere da soli, Descriver, posso descrivere una città senza dover necessariamente descrivere altri concetti rispetto a quello. Però, se descrivo una città e descrivo una persona, potrei anche dire che quella persona è residente in quella città, o che è nata in quella città, o che è stato residente in quella città, o che andrà in vacanza in quella città. Allora, tutte queste sono esempi di relazioni tra un qualche oggetto della classe Persona e un qualche oggetto della classe Città. Non posso dire andare in vacanza se non dico chi e dove. Non posso dire luogo di nascita se non dico chi è nato e dove. Queste sono informazioni importanti, forse quasi ancora più importanti che l'elenco delle città. O l'elenco delle persone. Okay? Ho, ho questo elenco di persone, ma dove abitano? Dove vivono? Cosa fanno? Perché le conosco? Queste sono informazioni relazionali che mettono in collegamento, relazionano oggetti diversi di classi diverse. Quindi, rimanendo all'esempio nostro del Politecnico, io posso avere una classe studenti e disegno i pallini che rappresentano i singoli oggetti di tipo studente, quindi ricordate che questo qua non è lo studente, ma è il foglio di carta su cui ci sono i dati del, dello studente, ho l'elenco dei corsi, quindi la classe corso, che contiene tante istanze, una per ciascun corso esistente, e poi posso dire che questo studente frequenta due corsi. Quest'altro studen oh, quest studente frequenta un questo corso e solo questo. Questo corso è seguito da due studenti diversi. Quindi una relazione che mi mette in collegamento elementi della classe studente e elementi della classe corso. Questa è la realtà. Le relazioni mettono in collegamento degli oggetti specifici, delle singole istanze appartenenti a due classi diverse. Però non riusciamo a disegnarlo così, se no non si capisce più niente. Dobbiamo cercare di astrarlo dicendo che questi collegamenti che ci sono tra i singoli oggetti, perché questo specifico studente va in questo specifico corso e non in un altro, noi diciamo che esistono, descriviamo l'esistenza di queste relazioni, descrivendola tra le classi corrispondenti cioè noi faremo una cosa di questo genere studente frequenta corso studente è una classe, corso è una classe frequenta un'associazione tra queste due classi che è semplicemente disegnata come una linea che le collega col nome sopra il nome quasi sempre cerchiamo di scriverlo sotto forma di verbo, meglio se transitivo, così ci dice chi fa cosa, o ci dà il senso di questa associazione, di questa relazione. E cosa ci dice questa figura? Ci dice la stessa cosa di questa. È solo un modo diverso di scriverlo. Ci dice che gli elementi della classe studente sono collegati attraverso una relazione di frequenza agli elementi della classe corso quindi è qui che dobbiamo fare lo, lo sforzo di vedere i puntini i singoli studenti, i singoli corsi lì dentro e quella freccia non va dalla classe alla classe, non va da tutti a tutti dall'insieme all'insieme ma va dai singoli elementi del primo insieme ai singoli elementi del secondo insieme per motivi grafici della rappresentazione lo disegniamo così ma ciò che vogliamo intendere in realtà è questo. Ci vuole un po' ad abituarsi. Ma... E qui c'è l'esempio di prima. L'impiegato è residente in una città. L'impiegato lavora in una città. Che può essere la stessa o può non essere la stessa. Quindi ciascun impiegato ci sono due informazioni distinte. Entrambe che lo legano per motivi diversi per relazioni diverse, sempre un oggetto uguale o distinto, non lo so, di tipo città. Um, proviamo a rivedercelo sul nostro esempio, ok? Poi più avanti parleremo di molteplicità, ma non credo che lo faremo oggi. Allora, riprendiamoci l'esempio del tema d'esame che abbiamo visto insieme la volta scorsa, che come vi dicevo è l'esempio su cui lavoreremo, così come pretesto. Ve lo ricordate era quello dell'hackathon? E facciamo l'operazione di chiederci quali sono, secondo noi, i concetti principali che dovrà gestire il sistema informativo a supporto di questi hackathon. Cioè, quali sono i i concetti, gli insiemi di oggetti, gli insiemi di informazioni, i gruppi di informazioni omogenei che ho bisogno di trattare, che saranno le nostre classi. Quindi prima ci chiediamo quali sono i concetti principali, poi ci chiediamo quali sono gli attributi, le proprietà di ciascuno di questi oggetti, poi ci chiederemo quali sono le relazioni tra questi oggetti. Non è detto che arriveremo alla soluzione giusta e definitiva al primo colpo progettare è sempre un'attività incrementale ne metto G una metto l'altra, poi magari mi accorgo che ne ho fatte due ma in realtà sono la stessa perché hanno le stesse proprietà oppure quella che era una, mi sembrava una e in realtà sono due N non ci spaventiamo no? matita e gomma, non penna qua si usa Allora, possiamo andare a vedere le informazioni che il sistema deve gestire. Allora, se questo sistema deve gestire gli, degli hackathon, beh, un concetto fondamentale sarà l'hackathon. È un insieme, una classe di tanti singoli hackathon diversi. Quindi questo sarà un concetto centrale del nostro sistema devo rappresentare informazioni su questo hackathon, tra l'altro poi mi dice guarda che c'è una data di partenza, una data di arrivo, c'è un responsabile e così via. E poi parla di giudici, e poi parla di partecipanti. Quindi tutti questi sono tutti i concetti che dovranno essere rappresentati nel sistema. Allora cominciamo a tracciarli. Allora, per farlo usiamo il programmino che vi avevo accennato, accennato la volta scorsa, questo hashtag. Questo è il sito da cui scaricarlo, hashtag.net. Eh, bisogna fare un po' di slalom per trovare quello gratuito. Ve lo, solo, ve lo faccio solo vedere. Se voi andate in fondo c'è un'asta community, che è la versione gratuita. Se andate sulla versione gratuita, Asta community, free, eccetera eccetera, vai su download e ti dice, guarda che la versione 7 non si può usare per scopi commerciali, scarica la 6.9, oppure scarica la trial, la versione di prova della versione a pagamento, e se uno si ferma qua, non va bene, deve leggere la riga sotto, dice, ma se poi vuoi la versione community quella davvero gratuita, clicca qui. Eh? Quindi questo, questa frase qua è un po' mezza nascosta. Ti dicono, o usi la versione vecchia, o usi quella a pagamento. In realtà c'è quella nuova, gratuita, che ovviamente è gratuita, non ha tutte le funzionalità dell'altra, ma non è più che sufficiente. E quindi vi porta a questo box hasta Community e da scaricare per la vostra macchina. Adesso qui mi, mi fa vedere il link Windows, perché questo PC è sotto Windows. E è un programma che ha questo aspetto. Vabbè, a parte questa bruttissima cosa di pubblicità che, che parte quando il programma parte, permette di creare dei progetti all'interno dei quali ci sono dei diagrammi. Quindi noi possiamo creare un nuovo progetto e intitolarlo. me lo fa cambiare questo nome? Sì, ma non mi ricordo come. E all'interno di questo progetto, quindi ho fatto un nuovo progetto semplicemente, posso creare dei diagrammi. A noi interessa tra i vari diagrammi che possiamo fare, quello che ci interessa adesso è il diagramma delle classi. Quindi mi dice che all'interno del progetto c'è un diagramma che è class diagram 0. Lui lo chiama così, in realtà qua poi lo possiamo chiamare come vogliamo, ok? è semplicemente il nome del, del modello questo è il foglio di lavoro in cui disegniamo il nostro diagramma delle classi e questi sono gli strumenti per mettere sul foglio di lavoro ciò che ci interessa in particolare il, questo strumento è class questa scatola con i tre scomparti quest'altra è association questa riga qua quindi per ora noi ci chiedevamo quali sono le classi principali e beh allora abbiamo detto che una classe principale sarà sicuramente l'hackathon ingrandisco un po' così riuscite a vedere meglio questa è una classe Quindi clicco sull'icona, sull clicco sul foglio e mi mette una classe nuova. Sulla sinistra ho l'inventario di tutto ciò che ho fatto nel progetto. Nel progetto ho un diagramma delle classi e una classe. Definita. Poi, dicevamo... Abbiamo dei partecipanti che si sfidano a progettare delle soluzioni, bla bla bla. E questi partecipanti lavorano in team. E vengono giudicati da dei giudici. Per cui probabilmente avrò il partecipante, avrò il team e avrò il giudice. di cui dovrò rappresentare delle informazioni affinché il sistema informativo possa gestire questi hackathon dovrò fare attenzione perché nel testo spesso ci sono dei sinonimi o quasi sinonimi quindi a volte parla di partecipanti qua ma più sotto parla di utenti gli utenti possono iscriversi all'hackathon di propria scelta utente o meglio, l'utente scritto qua è la stessa cosa di partecipante scritto là poi non escludo, qui forse no che più sotto la parola utente, che è una parola generica, si riferisca in realtà al giudice. No? Quindi dobbiamo fare il salto, per quello li chiamiamo concetti e non parole. Dobbiamo identificare qual è il concetto che sta dietro, anche al di là delle perifrasi, dei sinonimi, dei modi di dire. E quando scriviamo è antipatico ripetere 64 volte la stessa parola, quindi anche naturalmente ci viene da usare dei sinonimi o dei pronomi tanto si capisce leggendo ecco questo livello di ambiguità di interpretazione del linguaggio lo dobbiamo buttare via dobbiamo scegliere se si chiama da una parte partecipante dall'altra utente, dall'altra giocatore e dall'altra com competitor non lo so, ok, scegliamone una e usiamo sempre quella e nel nostro modello concettuale rappresentiamo quel concetto lì che poi a parole nel testo sarà espresso in più modi diversi, va bene è inevitabile Proprio per quello vogliamo riuscire a estrarre l'informazione vera, il succo, da un testo che per sua natura è ambiguo. Iscritto, è un'altra parola, guardate, ogni, ogni evento avrà un numero massimo di iscritti. Chi sono questi iscritti? Eh, sono gli stessi utenti o partecipanti. Se li vai a cercare, li trovi, questi, queste ambiguità. Sono parole diverse che in realtà, se capiamo il senso, sono da attribuire allo stesso concetto che è il concetto che qui ho chiamato di partecipante all'ACAP. Okay? Per far questo um, dovete combattere una tendenza che avete, a volte, di tradurre pezzi di frasi in pezzi di diagramma, di diagramma. ah, quando c'è scritto così prendo, faccio là no? eh, cercare di da... non esiste una, per questo tipo di modellazione una traduzione sintattica se nel testo dice così allora devo fare cos'ha se provate a applicarla vengono fuori dei de, de pasticci tipicamente dei diagrammi sono sovradimensionati in cui non si capisce più nulla e i pezzi importanti invece non sono dimenticati. L'operazione che dobbiamo fare è interiorizzare questo, leggercelo, capirlo, farci un'idea di come funziona e poi da quell'idea produrre il diagramma. Poi il testo lo leggeremo sei volte per essere sicuri che l'idea rappresenti tutto, che non abbiamo dimenticato un pezzo, eccetera. Però dobbiamo sempre passare dal modello mentale che abbiamo del sistema informativo e poi rappresentarlo col diagramma delle classi. Non cercate di fare la scorciatoia, traduzione da, da, da frase diagramma, se no non funziona. Ok, queste sono le quattro classi che probabilmente comporranno il nostro modello concettuale. Non, non dico che siano tutte, non dico che siano giuste. Sono i concetti che per ora, analizzando il testo, analizzando il sistema, ci siamo convinti, no? credo, che siano importanti. Sono indipendenti? Sì. Posso parlare del partecipante, senza citare il giudice, e viceversa. Quali informazioni ho a proposito di, ciascuni, di ciascuno di questi elementi? Cioè, quali sono gli attributi? Allora, per poterlo fare, per poter aggiungere gli attributi, entro nella seconda parte della scatola. Quindi partiamo dall'hackathon. Se cliccate sul bottoncino giallo, vi si apre la possibilità di aggiungere gli attributi. L'attributo, lui lo propone già sotto forma di nome, due punti tipo di dato. Questa informazione che qua c'è scritta è anche rappresentata qua a sinistra. Quindi c'è sempre in queste, questi diagrammi la parte, la, la parte grafica, il modello grafico e per qualunque cosa selezioniate c'è il dettaglio delle proprietà, delle informazioni che avete. E spesso si può sia modificare il testo qua, sia modificarlo qua, non cambia nulla. Allora, dell'Hackathon che informazioni abbiamo? Eh, andiamo a vedere il testo, dice che l'Hackathon ha un titolo identificativo. Quindi l'acato avrà un attributo che chiamiamo titolo, che è di tipo stringa. Lui mi dice, vuoi... è la prima volta che usi la parola stringa, vuoi creare un tipo di dato che si chiama string? Sì e qua ci sono i tipi di dato che lui ha che lui conosce quindi lo posso selezionare anche da qua poi sull'hackathon che cosa conosciamo? conosciamo anche eh, in un certo luogo quindi invio luogo, due punti Sringa. questo è un modo modo semplice di indicare il luogo un altro modo di indicare il luogo sarebbe di avere un'altra classe che si chiama città e di dire che l'acato si trova in una di queste città quindi mettendo una relazione adesso non ancora, siamo ancora arrivati a fare relazioni ma tra hackathon e città. Quale è giusto? Tutte e due. In questo testo, in cui non c'è motivo, cioè non c'è un altro uso della città dell'hackathon che venga usata per fare altre cose, avere l'informazione come proprietà qui o come relazione è indifferente. Non siamo ancora alle relazioni, quindi questo punto lo riprendiamo dopo. Volevo solo accennarlo adesso per far capire come, anche nelle cose semplici, ci sono tanti modi di fare le cose, okay? e non è detto che uno sia più giusto dell'altro. Il testo non è tremendamente dettagliato sul concetto di luogo. Il luogo non serve da nessuna parte, altrove. E allora perché devo farmi del male, essere masochista, a fare una modellazione più complicata di quanto in realtà non possa fare? La semplicità è un valore, sempre. Un modello semplice, più ridotto, a parità di potere espressivo, è sempre da preferirsi. In un certo intervallo di tempo, quindi io so che l'hackathon inizia in un certo momento e finirà in un altro momento, quindi scriverò che a inizio è una data, e la fine sarà una data o data è ora, adesso lo vediamo e ha un ben preciso organizzatore che è registrato nella piattaforma. Allora l'organizzatore è un tipo di utente, un'informazione che finora non avevamo pensato, cioè l'ha dimenticato. Allora, l'organizzatore lo, lo posso descrivere così, oppure lo posso descrivere così, che ovviamente avrà un nome. Qual è più giusto secondo voi? L'organizzatore è un attributo dell'Hackathon? È un'informazione associata al concetto di Hackathon? O è una classe sé stante? C'è un oggetto di cui posso parlare indipendentemente. Sembra di più questa seconda. Però era vero anche per la città. Anche luogo è una cosa che, di cui posso parlare indipendentemente, Potrei fare una classe luogo. Perché pendiamo per dire, beh, luogo è un semplice attributo di hackathon, mentre l'organizzatore ci sta meglio come classe a parte. Lei dice perché il luogo non ha attributi. Non è vero, il luogo ha il nome, ha la popolazione, però non ci servono. Però non ci servono è meno importante ai fini di cosa devo fare in questo sistema informativo rappresentare in modo dettagliato il luogo non mi serve un granché, mentre rappresentare in modo più dettagliato l'organizzatore può darsi che mi serva di più Per ora stiamo andando un po' a istinto, poi andando avanti col modello riusciremo poi a decidere se va meglio uno o l'altro. No? È chiaro che se lo uso come attributo non ci posso fare più nulla. È come dire di che colore è l'hackathon giallo? Boh, un'informazione lì, un'etichetta che appiccico. Se lo tengo come classe separata io potrei anche capire che magari quello stesso organizzatore ha organizzato 10 hackathon perché lo fa di mestiere ed è sempre lui, lo stesso. Allora, questa è un'informazione utile, sapere che uno stesso individuo ha organizzato più hackathon? Se pensiamo che sia utile, allora si fa così, classe separata. Perché voglio parlare dell'organizzatore a sé stante, senza parlare dello specifico hackathon. L'organizzatore è una persona che poi ha fatto cose, ma ho delle informazioni su di lui perché per me sono importanti, allora la presento come classe. Mm? Dipende dai casi. In questo caso io tenderei più per la classe. Però è opinabile ancora la cosa, no? Ancora un passaggio su questo concetto. Se io ho due persone che si chiamano entrambe Mario Rossi, e che entrambi organizzano hackathon. Allora io ho 100 hackathon. I primi 50 sono organizzati organizzatore, aperte virgolette, Mario Rossi. I secondi 50 sono organizzati da, aperte virgolette, Mario Rossi. Così non li posso distinguere. Non mi è un'informazione, un di più che c'è lì, ma su cui non potrò mai fare delle elaborazioni successive. Se invece lo rappresento come classe separata, allora di questa classe organizzatore avrò due oggetti, due istanze, diverse, distinte, due fogli di carta, sul primo c'è scritto nome Mario Rossi, sul secondo c'è scritto nome Mario Rossi, ma sono due fogli diversi. Poi magari ci avrò anche una matricola, ci avrò un'email, avrò altre informazioni di corredo che ci aiutano a renderle ancora più diversi. Ma anche se non ci fosse informazione aggiuntiva, sono comunque diverse queste istanze. Cioè il fatto di avere attributi uguali non rende le istanze uguali. Se voi trovate una persona che è nata nel vostro stesso giorno, non è voi, è un'altra persona che ha un attributo uguale al vostro. Allora, in quel caso io avrei un organizzatore che si chiama Mario Rossi, un altro organizzatore che si chiama Mario Rossi. Coincide, capita. Ma poi, attraverso la relazione che stiamo per raggiungere, sappiamo esattamente quali hackathon ha organizzato il Mario Rossi 1 e quali hackathon ha organizzato il Mario Rossi 2. Perché le frecce, guardate il disegnino dei due, le due ovali, quei puntini, vanno verso uno specifico puntino e non l'altro. Poi qui ho scritto note anziché nome, scusatemi me ne accorgo adesso. Ok, quindi in questo caso ho scoperto che nel modellare l'informazione a proposito dell'hackathon ho scoperto che c'era un concetto che magari è importante di cui mi sono dimenticato. Mi ero dimenticato in prima battuta. Altre informazioni sull'hackathon? L'organizzatore seleziona un gruppo di giudici, fino all'organizzatore apre le iscrizioni che si chiuderanno dopo due giorni prima dell'evento. Ogni evento avrà un numero massimo di iscritti e una dimensione massima dei team. La parola evento vuol dire hackathon qua, è un sinonimo nascosto di hackathon. E ogni specifico hackathon avrà un numero di iscritti massimo diverso deciso dall'organizzatore. Allora avrò un campo intero che rappresenta un attributo di tipo intero che rappresenta il numero massimo di iscritti, che è deciso dall'organizzatore. Quindi questo numero massimo di iscritti sarà un attributo di organizzatore o un attributo di hackathon. La frase dice: l'organizzatore decide il numero massimo di iscritti. Il numero massimo di iscritti è una proprietà di organizzatore o di hackathon? Hackathon. non facciamoci fregare dalle frasi o dai soggetti o da chi fa le cose il numero massimo di iscritti è una proprietà dello specifico hackathon che poi sia decida dall'organizzatore sia tirata a sorte o sia stata suggerita in sogno da un angelo non ci interessa alla fine quell'informazione dove la scrivo? dentro le regole dell'hackathon chi le ha scritte quelle regole? l'organizzatore, ho capito, va bene ma quello stesso organizzatore in un altro hackathon potrebbe scrivere delle regole diverse quindi quel valore è un valore specifico di ciascun singolo hackathon ogni hackathon deve avere quel valore può essere diverso io qua dico solo che l'hackathon deve avere un numero massimo di iscritti che è un intero e una dimensione massima del team dimensione team che è un intero nel modello concettuale non dico mai chi fa le cose, chi ha deciso cosa dico solo se qualcuno ha prodotto delle informazioni, queste informazioni a che cosa sono legate a che cosa sono correlate, dove stanno tizio che non mi interessa se l'organizzatore o l'angelo sognato stanotte ha deciso che l'hackathon ha un numero di iscritti massimo e quello è un dato che l'hackathon si deve portare dentro è un attributo specifico di questo hackathon ehm. Allora, poi c'è tutta la parte di iscrizione che è complessina ma visto che parlavamo dell'organizzatore proviamo a completare il discorso sull'organizzatore che è la parte più semplice abbiamo detto che c'è un, un, un organizzatore che è un'informazione a sé stante è degna di esistere come classe avrà tante istanze quante sono le persone che organizzano hackathon su questa piattaforma, gli hackathon sono informazioni invece sugli eventi. Questi due sono legati, sono legati da una relazione, una relazione che dice se ho 10 organizzatori, per ciascuno di questi 10 quali hackathon lui ha organizzato, quale barra quali, e viceversa, per se ho 100 hackathon, per ciascuno di questi hackathon, da chi singolo è stato organizzato l'organizzatore è 1 per ogni atto quindi aggiungiamo una relazione allora, la relazione si può fare o prendendo un simbolo da qua oppure più semplicemente, semplicemente se fate, selezionate la, la classe vedete che sui bordi della classe compaiono questi, questi baffi in realtà non è altro che la, la freccia di relazione che posso prendere cliccando e allungarla ho creato una relazione relazione che posso chiamare organizza l'organizzatore organizza un hackathon C'è l'informazione che mi mette in relazione il fatto che ci sia un organizzatore e il fatto che ci sia un hackathon e che quell'hackathon sia stato organizzato esattamente da quell'organizzatore lì dal punto di vista grafico cosa succede? È, la relazione è semplicemente una linea che collega le due classi a cui diamo un nome per riuscire a capire il significato di quella linea e il tool automaticamente mette un triangolino, una frecciolina. Quella freccia corrisponde alla direzione in cui abbiamo disegnato noi la linea. Quindi adesso l'ho disegnata dall'organizzatore ad hackathon e quindi lui mi ha messo la freccia verso destra. Altrimenti me l'avrebbe messa verso sinistra. Non è la freccia... Scusatemi, non è la linea che ha una freccia in testa, eh? questa è la linea che è attaccata al nome, non alla linea. E mi dice, visto che questo è un verbo transitivo, in che verso va letto. Lo leggo: organizzatore organizza hackathon, non hackathon organizza organizzatore. Ci dice solo l'etichetta, se attraverso la reazione in un modo, a parole lo leggo così. Se l'attraverso il contrario devo invertire il verbo, dovrei dire l'hackathon è organizzato dall'organizzatore. Quindi è solamente un ausilio nella lettura della relazione, cioè, cioè quell'etichetta lì, quel nome lì ha un significato se tu lo leggi in questo verso. Se lo leggi nel verso contrario devi invertire chiaramente il senso del verbo. Ok? Quindi c'è una relazione tra organizzatore ed hackathon e il senso della relazione è che quell'organizzatore è lui che ha organizzato l'hackathon. Poi aggiungeremo anche le altre. Eh, Un'informazione chiave che manca ancora qui, che anche questa vedremo martedì, c'è una certa asimmetria numerica in questa relazione, che ho accennato prima nell'esempio. Cioè un organizzatore può, se vuole, organizzare tanti hackathon, dipende quanta voglia ha, ma ciascun hackathon ha un solo organizzatore, non c'è un hackathon organizzato da 10. Allora, come rappresento questa informazione? Vi tocca aspettare fino a martedì.